Ciao a tutti, sono Kiki e oggi vi mostro una nuova risorsa che ho creato per voi. Ho pensato di rilaborare in formato digitale un gioco famosissimo di Spartaco Albertarelli, Kaleidos. L'anno scorso, durante il lockdown, per festeggiare il venticinquesimo anno dalla nascita di Kaleidos, L'autore ha messo a disposizione un pdf in cui è raccontata la storia di Kaleidos e vengono messe a disposizione quattro immagini per giocare. Il gioco è molto semplice e se non lo conoscete vi consiglio di continuare a vedere questo video perché vi spiegherò in modo molto semplice e veloce come giocare a distanza in video call. Le regole sono poche e semplici. Ed è un gioco adatto sia a pochi partecipanti, volendo si può giocare anche da soli, che in gruppo. Il gioco consiste nello scovare in alcune immagini tante più parole, soggetti possibili che abbiano come iniziale una lettera estratta. I partecipanti hanno un minuto di tempo per scrivere tutte le parole che vengono in mente. Caduto il tempo, ogni giocatore legge a voce alta le parole scritte e, in base alla parola, viene dato un punteggio. Cliccando qui potete scaricare l'originale, cioè questo pdf, in cui troverete la spiegazione nel dettaglio del gioco. La versione messa a disposizione gratuitamente contiene 4 immagini. Acquistando la versione cartacea edita da Kaledos Games, avrete a disposizione ben 10 tavole di immagini. Se siete curiosi di sapere come ho creato questa risorsa, cliccando qui troverete tutti i riferimenti alle estensioni utilizzate. Vediamo come funziona il gioco. Per prima cosa estraete una lettera. Quando siete pronti, cliccate su Via. Partirà una musica. In qualsiasi momento però potete bloccare, mettere in pausa e poi successivamente ripartire oppure premere stop e riavviare il tempo quando termina la musica sarà passato un minuto in quel tempo potrete scrivere qui tutte le parole che vi vengono in mente con la lettera estratta queste parole devono riferirsi in qualche modo all'immagine successivamente durante l'assegnazione dei punteggi saranno proprio i partecipanti a decidere se una parola potrà essere valida o meno cliccando qui potrete andare a segnare i punti per passare all'immagine successiva vi basta aprire questo menu e cliccare sull'immagine per giocare a distanza avete diverse opzioni queste dipenderanno anche dalla tipologia di alunni con cui deciderete di utilizzarlo è possibile utilizzare Meet condividere lo schermo e nel caso in cui si tratti di bambini ad esempio della scuola primaria chiedere che vengano scritte le parole su un foglio. Sarà l'insegnante a far partire il tempo e a dare lo stop e sempre l'insegnante segnerà il punteggio. Se invece lo utilizzerete con bambini o ragazzi più esperti nell'ambito digitale potrete inviare loro una copia ciascuno. Sarà comunque solamente uno dei partecipanti ad attivare la musica, quindi ad attivare il tempo. I ragazzi potranno scrivere qui le parole e a turno condividere lo schermo per mostrare quali sono le parole scovate. Spero che questa risorsa vi piaccia e ringrazio tantissimo l'autore del gioco Kaledos che ha dato la possibilità di rielaborare alcune delle immagini rese disponibili in formato digitale su generi. Grazie!